sera alle 19 c'è la santa messa in suffragio di tutte le persone che negli anni passati hanno dato una mano, contribuito a realizzare le feste di Casaldrino attraverso gli anni. Questo vuol dire che cosa? Non soltanto coloro che si occupano in prima linea del carro, dei poi, dell'allestimento del carro, della patovia, eccetera, ma tutti coloro che hanno contribuito anche come le offerte e anche come dare anche le piccole cose e allora e allora e allora domani alle 19 c'è la Santa Messa in suffragio di tutte le persone che hanno dato una mano in questi anni e nei secoli passati vi aspetto a passaggio dopo la Messa la della Messa sarà eh, dei bambini che come ogni anno regaleranno una rosa alla Madonna sul carro sono 10-11 bambini poi dopo ci sarà, sarà un'altra cosa carina, solo del silenzio eh, fuori ordinanza e poi ci appesteremo a portare la statua quella che si trova al al pizzo di rumo di rumo No, che è stata restaurata e noi dopo la Santa Messa, dopo dato le rose e il canto con, del silenzio, noi facciamo una, una semplice, con la Madonna presente qui che è la restaurata, piccolina, semplice, andiamo fino in fondo, la portiamo e lì la benediciamo e poi ritorniamo e alle 9, 9 e quarto ci sarà il momento di preghiera che facciamo tutti i venerdì, perdonatemi. I veneti della festa, un rosario bello con tutti i giovani. Va bene, per quanto riguarda la stampa, eh, giustamente Donaldoni diceva di non toccare ma solo per un motivo, c'è ancora il Covid, solo per questo. Le starpe noi lo sappiamo che devono essere consumate, però adesso non è ancora il momento. Noi la guardiamo negli occhi, ci fermiamo qualche secondo e gli diamo il nostro cuore e gli mandiamo anche così con la mano con la ma solo per motivi di sicurezza e nel bar. poi ci saranno giorni che ci abbracceremo ai piedi della Madonna va bene Per quanto riguarda la venerazione mi raccomando muoviamoci con calma contando la precedenza perché ci sono molti anziani disabili e sono ammalati quindi diamo loro la precedenza di vicinanze alla Madonna magari che più la notte e più forza aspetta un pochino va bene? quindi anche se è viso d'ordine cerchiamo di far definire prima di ammalare gli anziani è in difficoltà, e poi i per di avanti preghiamo saziati dal cibo Umilmente ti preghiamo, saziati dal cibo del cielo, umilmente ti preghiamo, Padre, fa che professiamo nelle parole e testimoniamo nella vita il tuo figlio nato dalla Vergine madre che abbiamo ricevuto nel sacramento e il che regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. ¡Viva María! ¡Viva Maria.